Ciao a tutti! Oggi prepareremo le farfalle cremose con pomodorini e crescenza. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Gli ingredienti sono farfalle, crescenza, olio evo, pomodorini tagliati a cubetti, aglio, basilico, sale e pepe. Andiamo in via alla ricetta. E cuocere la pasta in abbondante acqua salata. Mettere nel boccale lo spicchio d'aglio e l'olio. Ed azioniamo il bimbi per 4 minuti, 120 gradi, velocità 1. Togliere l'aglio, aggiungere i pomodorini, il sale, il pepe e il basilico. E li facciamo cuocere per 10 minuti, 100 gradi antiorario velocità soft aggiungere la crescenza ed azionare il bimbi per 5 minuti 100 ⁇ antiorario velocità 1 il condimento è pronto scoliamo la pasta versiamolo sulla pasta mantecare bene e servire farfalle cremose con pomodorini e crescenza grazie e alla prossima ricetta